con l'assessore in forma. Oggi parliamo eh, di mobilità, quindi essendo io la titolare della città in movimento e eh, come di consueto vi leggerò alcune eh, domande che sono arrivate eh, appunto sulla mia pagina Facebook sotto il posto in cui annunciava questo incontro e vi darò alcuni dettagli e alcune informazioni. E successivamente poi vi risponderò anche rispetto a domande che farete in diretta. Iniziamo quindi con una serie di domande che ho scaricato rispetto a ieri. Iniziamo con Valentina Mazzei. Valentina mi scrive, buonasera Linda, complimenti per il lavoro che state portando avanti sulla mobilità e in particolare quella elettrica con il noleggio degli scooter. E poi mi chiede, visto che Roma ha molti importanti problemi in termini di inquinamento, quindi di gas serra, eh, mi dice che cosa è, è previsto per il futuro, quindi se ho in mente di eh, introdurre una soluzione tipo una congestion charge. Allora guardate, sul tema della mobilità sostenibile... Ne ho, ho parlato più volte di, di questo. Io penso che eh, tutte le attività di sharing siano delle attività molto importanti per questa amministrazione. Un po' perché credo che poi anche nei giovani sia superato il concetto di proprietà con quello di sharing, quindi di condivisione. E qui, anche grazie a una delibera che abbiamo o, votato a settembre scorso in giunta, eh, abbiamo facilitato l'accesso degli operatori di car sharing e di scooter sharing a Roma. E in effetti a valle di questa uh, delibera abbiamo ricevuto tanti contatti da molte eh, imprese che si occupano di sharing, tra cui appunto i Cultra, eh, che si, si occupano di scooter sharing totalmente elettrico. Bene, io cre credo che questa sia un'iniziativa molto importante per rendere eh, Roma una città sempre più verde, sempre più sostenibile e dare anche delle alternative di trasporto che siano comode e che siano comunque perfettamente integrate rispetto ad altre modalità di spostamento che i, i romani hanno. Quindi questo servizio è un servizio veramente nuovo, ho già avuto dei riscontri positivi rispetto ai cittadini che l'hanno utilizzato ed è completamente sostenibile. Considerate che questi scooter eh, funzionano con batterie elettriche e che queste batterie vengono sostituite da eh, dei furgoncini e che eh, anch'essi sono oh, alimentati con carica elettrica prodotta da, da energie rinnovabili, quindi diciamo un qualcosa di completamente eh, sostenibile. Quindi ce lo spieghiamo anche che per il futuro ulteriori operatori di, eh, di sharing completamente green e sostenibile possano arrivare qui in città. In tema poi di eh, congestion charge, questo l'ho già eh, annunciato qualche, qualche giorno fa, una settimana fa circa, l'idea che ha questa amministrazione è di rendere la città sempre più sostenibile. In che modo? Vogliamo far viaggiare su due assi paralleli, sia il potenziamento del trasporto pubblico locale, quindi parliamo sia di bus in superficie ma anche di servizi alternativi su ferro, parliamo in particolar modo di trama ma anche di eh, potenziamento della metropolitana e sicuramente eh, diciamo, l'apertura della metro C della stazione San Giovanni sarà un uh, evento molto importante che prevediamo di avere entro l'anno. E poi eh, una volta potenziato questo, uh, questo, uh, questo trasporto pubblico locale in parallelo stiamo uh, introducendo, abbiamo quindi allo studio diverse uh, politiche per, per la Mobilità sostenibile, quindi per rendere la città più, eh, più vivibile sotto il profilo dell'aria e quindi la congestion charge sicuramente è nei nostri piani. Come sarà articolata? Sarà, diciamo, costituiremo una sorta di, di area um, al pari, diciamo, più o meno simile a quella che abbiamo a Milano con l'area C: un'area in cui eh, la parte più centrale diciamo, avrà degli accessi limitatissimi, e mentre invece una parte intermedia, prevalentemente quella che va dall'attuale ZTL centro storico all'anello ferroviario sarà eh, diciamo, accessibile attraverso dei, dei ticket, Insomma, questa è l'idea di Massima. Quindi in sostanza privilegiamo un po' il principio europeo della sostenibilità che ci dice chi inquina paga, per dirla in breve, quindi tutti gli introiti che avremo da questa congestione saranno riversati sulla città evidentemente con investimenti eh, di mobilità sostenibile che possono andare dal potenziamento del trasporto pubblico o anche diciamo, al potenziamento del, del car sharing comunale, insomma tutte le attività, alla realizzazione anche di infrastrutture di piste ciclabili, tanto per, di, di, anzi, ciclabili, tanto per, per citarvi alcuni elementi, quindi sono sicura che questo sarà sarà un primo passo eh, per poter eh, diciamo andare avanti e creare una Roma che è veramente verde. Cioè l'obiettivo quindi da qui a cinque anni di avviare un percorso, che sarà sicuramente un percorso diciamo, lungo, che avrà durato anche di, eh, di, molti, di molti anni, e che però prevedrà assolutamente diciamo, una nuova figura, non una veste eh, a Roma. Allora, passiamo poi a un'altra domanda. Eh, Danilo della Canfora mi chiede, mi raccomando le bike lanes e il bike sharing, anche su questo siamo veramente eh, molto concentrati su questi temi e pensiamo che eh rispetto al discorso bike sharing che lo sharing sia un qualcosa come ho detto poco fa da promuovere al momento abbiamo una serie di contatti con aziende a livello europeo che si occupano di bike sharing a flusso libero quindi diciamo, è un po' la concezione che abbiamo del car sharing che avrete adesso con, con, so, con car go con Joy ma lo stesso modello lo dovrebbe essere applicato anche alle biciclette quindi stiamo cercando di trovare eh, diciamo una figura, un accordo con queste, con queste imprese perché mh, sapete che, questo, che anche che il bike sharing comunque ricade in quella delibera di settembre di cui vi ho detto prima che ha facilitato diciamo, l'interlocuzione con la città rispetto agli operatori di bike sharing quindi io credo che di qui a poco avrete delle novità importanti anche in questo senso inizieremo con delle sperimentazioni per poi vedere come estendere eh, questo tipo di servizio in quanto alle bike lanes eh, diciamo che abbiamo fatto in questi mesi un'attività molto molto intensa di progettazione e sono pronti tutta una serie di, di progetti eh, che saranno realizzati di qui a stretto giro, il primo è il famoso sottopasto di Santa Viviana, eh, io credo al massimo entro giugno dovremmo avere l'apertura di questo cantiere piccolo, insomma questo si tratta più di, una, come dire, di un tratto simbolico per i ciclisti che però darà eh, un segnale di quello che l'amministrazione intende fare. Ci sono stati diciamo, dei, dei prolungamenti burocratici su come disegnare al meglio in tutta sicurezza eh, questo sottopasso, però insomma, ormai il progetto è chiuso e siamo in fase di eh, avvio dei, dei lavori. Altri importanti progetti sulla ciclabilità riguardano quella di Vianomentana, questo è un progetto molto importante la, eh, la, la Bike Lane di, di Vianomentana perché è un progetto eh, diciamo che tende a unire un quadrante import importante, quello est della città, con, con il centro di fatto. E questo progetto è già chiuso, eh, sono state chiuse tutte le conferenze dei servizi per cui diciamo, siamo semplicemente in attesa della realizzazione dell'avviso dell di gara e quindi insomma, entro l'estate partiranno i lavori e questa è un'altra ottima notizia eh, per i ciclisti insomma, io passo spesso su Piano Mentana e devo dire che nel corso degli ultimi anni il numero di ciclisti che passa su questa direttrice è aumentato sensibilmente quindi sono sicura che questo avrà un effetto molto importante sulla città Abbiamo anche un progetto praticamente chiuso o quasi chiuso di, della ciclabile di Via Prenestina anche questo molto importante, finanziato con eh, delle risorse stanziate dal nostro bilancio approvato a gennaio, quindi questa è un'altra importante eh, novità, ma abbiamo anche un'altra ciclabile molto molto importante su cui anche abbiamo un, un progetto che è quasi in chiusura, che è quello di eh, Via Tuscolana. Quella sarà anche l'occasione per riqualificare quella zona e per dare diciamo, una nuova veste eh, a una via che come sapete è molto, molto densamente percorsa e molto densamente popolata. E senza considerare che abbiamo messo a punto anche diciamo, una maglia di eh, piccoli, più piccoli percorsi ciclabili che andranno a formare su Roma una sorta di ragnatela. E direi che e anche in questo senso abbiamo avuto una contributo importante anche da alcune associazioni di ciclisti, anche da, da salva ciclisti quindi siamo eh, contenti di avere operato questa attività di collaborazione quindi sarà anche nostro compito a partire da questa ragnatela che dovrà unire delle, eh, delle ciclabili esistenti e si andrà anche a riversare su quelle che abbiamo in corso di realizzazione. Quello che vogliamo è che la bicicletta diventi veramente un'alternativa di spostamento per la città, quindi non soltanto un mezzo a utilizzare la domenica o durante i giorni, i giorni di festa e siamo sicuri che questa integrazione modale di fatto con la bicicletta rispetto ad altre modalità di spostamento sia eh, fondamentale per eh, avere un'idea di città che sia veramente sostenibile in termini di, di spostamenti. Senza considerare che abbiamo anche il progetto del GRAB in corso, al momento siamo ancora in attesa di un eh, riscontro da parte del Ministero dei Trasporti su uh, diciamo questo anticipo di risorse che devono arrivare per la predisposizione del progetto definitivo, che ripeto al momento non esiste un progetto definitivo ma uno studio di fattibilità che è stato consegnato a dicembre al Ministero. Quindi appena queste risorse arriveranno, metteremo in campo tutte le attività necessarie per la progettazione definitiva e quindi avremo anche tutti quei colloqui e quelle eh, diciamo quei colloqui che con l'associazione dei ciclisti necessari, ad avere un progetto quanto più eh, condiviso possibile. Quindi questo per quanto riguarda eh, le bike lanes. Passiamo a un'altra domanda. Leggo qui che Sergio Casella mi dice Assessore, eh, le macchine in doppia fila, parcheggiate sui marciapiedi, a ridosso dei semafori, sono un enorme problema per il traffico di Roma. Cosa state mettendo in atto per risolvere questo problema? Allora, sappiamo che questo è un problema molto molto annoso per una città come Roma. Eh, considerate che eh, abbiamo oh, problemi importanti e sapete che Roma è una delle città in cui l'uso dell'auto privata è quello che è più prediletto da parte della popolazione e questo, insomma, la nostra amministrazione vuole cercare anche di cambiare, come dicevo prima, anche questo, questo tipo di abitudini dei, dei romani. Quello che stiamo facendo è intensificare i controlli, diciamo, ci sono state delle, delle indicazioni molto precise e puntuali sia alla polizia locale, quindi anche al gruppo di intervento traffico, ma anche al comandante della polizia locale. E I controlli sono aumentati anche grazie allo strumento dello street control. Eh, control, sapete tutti che è uno strumento, una sorta di tablet con cui la polizia locale va eh, per le vie più, insomma, più problematiche e diciamo, rileva automaticamente le macchine in doppia fila e fa comunque delle multe. Quello che vorrei dire ai cittadini è che con questo strumento non troverete necessariamente diciamo, il tagliandino della multa sulla macchina, però ricordate che poi avrete eh, eventualmente eh, la multa a casa, quindi diciamo, quello che invito a fare è avere molta accortezza perché questo strumento, anche qua, se non è perfettamente visibile, comunque produce i suoi effetti in termini, in termini di multe. Ho avuto dei dati al proposito dello street control da parte del, del comandante eh, di maggio e ho visto insomma, che i controlli sono stati intensificati e devo dire che l'attività del GIT sta anche avendo degli effetti positivi anche sulla vita notturna, eh, sono stati molti diciamo, i sopravoghi che la polizia locale ha fatto eh, nei, nei, nei luoghi della movita dove appunto le le infrazioni sono più frequenti e, e anche attività importanti sono state fatte rispetto alle aree pedonali. Ricordo diciamo, l'attività che è stata di controllo fatta a Largo Fontanella Borghese qualche giorno fa. E sappiamo infatti che molte aree pedonali a volte sono invase dalle auto private perché non ci sono dei meccanismi di, eh, di controllo o comunque eh, di eh, perimetrazione di queste aree. Bene, io credo che questi controlli possano essere uno strumento efficace, però lancio anche un invito a tutti i romani, cioè di cercare di rispettare gli spazi comuni e soprattutto di dare eh, dei segnali positivi in questo senso. Crediamo che anche una città che sia sostenibile passi anche attraverso dei, dei cambiamenti, eh, da parte dell'abitudine di tutti noi. Passiamo poi a un'altra domanda. Abbiamo Barbara Sansone che mi chiede, avete indetto gare per acquistare nuovi bus? È una domanda. E a che punto sono le preferenziali? Allora sul discorso dei nuovi bus eh, Atac si sta attivando eh, in questo senso, vi avevo detto già eh, in precedenza che abbiamo 20 milioni di euro come finanziamenti regionali che serviranno all'acquisto di 60 nuovi autobus a metano quindi eh, più sostenibili e abbiamo anche eh, la predisposizione di un nuovo bando di cui l'azienda si sta occupando relativi all'acquisto di nuovi 150 bus in leasing. Quindi diciamo queste sono due novità importanti eh, che si aggiungono a quanto, eh, a quanto già fatto e insomma speriamo che da qui anche a fine anno si potranno trovare nuove risorse per acquistarne dei nuovi. Comunque fino ad oggi, tanto per darvi un aggiornamento, eh, da quando questa amministrazione si è insediata abbiamo messo su strada eh, gli ormai famosi 150 bus che vedete circolare in tutte le diverse zone di Roma, dalle periferie alle zone più centrali. E poi abbiamo messo sul campo, anche eh, utilizzando i fondi da Giubileo, eh, l'acquisto di nuovi 15 eh, bus. Allora, questa gara si è chiusa per questi 15 nuovi bus eh, a febbraio, fine febbraio, inizio marzo circa. Quindi anche questi 15 nuovi bus saranno in circolazione di qui, credo al massimo, un, un mese e mezzo. Eh, dunque, eh, un'altra operazione importante eh, che è stata fatta, eh, e qui vado anche verso una domanda successiva, è quella legata ai filobus. Diciamo che eh, sul discorso dei, dei filobus, eh, mi chiede Alberto Dotti eh, su, questo, su questo tema: i filobus vanno o no? Allora vorrei un po' spiegare l'operazione che è stata fatta rispetto a questi filobus. Questi filobus erano fermi in un deposito, anche in deposito di Torpagnotto ormai da anni, erano legati all'appalto della realizzazione del corridoio oh, Laurentino, un corridoio insomma, che prevedeva la costituzione di una corsia diciamo, dedicata per il passaggio soltanto di questi filobus. Ebbene questo appalto è, è, stato, è aperto da circa dieci anni, quindi capirete tutti i rallentamenti, gli sprechi che hanno contraddistinto questa attività. Noi in questi mesi abbiamo voluto tagliare con il passato e cercare di chiudere processi che erano ormai come dire, incancreniti, quindi con questa operazione filobus noi abbiamo avuto due effetti, da un lato abbiamo fatto riprendere i lavori per il completamento del corridoio laurentino, questa è una molto importante, ripeto, corridoio che era praticamente in costruzione da quasi ormai eh, dieci anni tra, eh, tra gare e momento realizzativo e poi abbiamo voluto anche eh, eliminare questo spreco relativo ai filobus, abbiamo detto perché dobbiamo tenerli lì eh, al deposito sotto il sole, sotto la pioggia a farli rovinare e di fatto determinando uno spreco oh, di risorse pubbliche perché ricordatevi che que quei filobus sono stati acquistati con i soldi di tutti noi e abbiamo deciso di metterli su strada, ci siamo riusciti, quello che vi dico è che sicuramente i guasti sono fisiologici, ma come accade anche per tutti i bus, non soltanto per questi filobus, e a maggior ragione per dei filobus che erano stati lasciati, eh, impolverati eh, in, in un deposito ATAC. La polemica che ne è seguita è stata una polemica evidentemente seria e del tutto strumentale. È evidente che per la città il vantaggio era avere su strada questi filobus, non lasciarli in un deposito. È credo proprio che l'opposizione in prima fila, PD quindi in prima fila, immagino che con la reazione che ha avuto con le polemiche che ha alzato faceva veramente il tifo per, per, per i guasti cioè quello che dico cosa voleva l'opposizione che lasciassimo questi filobus a marcire preferiva cioè, eh, che eh, fossero abbandonati in un deposito noi questo non l'abbiamo voluto ed è proprio per questo che abbiamo fatto di tutto per metterli su strada anche prima sono passata a via Romentana vedo che i filobus continuano a passare il servizio è stato sempre assicurato i guasti sono fisiologici certamente ma il servizio è sempre stato garantito e andando avanti poi mi si chiedeva prima del, delle corsie preferenziali. Sulle corsie preferenziali eh, sapete che abbiamo attivato quella di Emanuele Filiberto al quale si è associata anche l'istituzione di una nuova linea eh, di autobus del 51 Express che devo vedere anche questo ha, avuto, ha determinato per la città eh, dei vantaggi molto, molto importanti. E questo l'abbiamo anche riscontrato perché la velocità commerciale, si dice in gergo tecnico, cioè quanto un bus riesce ad arrivare a destinazione, è aumentata considerevolmente per, per quella linea. E abbiamo anche istituito, eh, la, reistituito anzi, la corsia preferenziale di Portonaccio, controllandola anche con delle, delle, delle telecamere. Quindi, eh, per ora eh, insomma, la corsia di Portonaccio è ha avuto dei tempi tecnici un po' più lunghi perché doveva essere collegata all'apertura di Largo Camesena, che, la, che è un spazio che si trova antistante diciamo, a via, via, via, via, via, via di Portonaccio. Questo per consentire anche il deflusso delle auto, quindi se ci sono stati dei ritardi, sono stati per il collaudo di Largo Camesena. Però insomma, ad oggi direi che abbiamo raggiunto un risultato molto importante: quindi la restituzione della corsia preferenziale di Portonaccio, che consentirà a molti autobus che vendono da zone diciamo densamente popolate come può essere Casal Bertone o Torpignattara e, e quindi riconducendoli più facilmente verso la stazione di Burtina e verso i nodi di scambio quindi questa è un'azione molto molto importante e parallelamente abbiamo avuto anche la riapertura di Largo Camesena che consentirà diciamo, di recuperare quella parte che, in cui i lavori sono, sono durati insomma, per, per molti anni quindi diciamo, anche questo è un risultato eh, estremamente positivo Abbiamo poi eh, anche eh, concluso la progettazione di altre corsie preferenziali, parliamo di eh, Via Terminio di Diocleziano, Corso Vittorio Emanuele, Via Emanuele Orlando, ma anche eh, Via Le Marconi. Quindi i progetti sono pronti, adesso bisognerà fare delle gare per la realizzazione del, insomma, di, queste, di queste corsie preferenziali. Abbiamo anche poi eh, deciso di proteggerne molte altre, le risorse le abbiamo stanziate in bilancio eh, quest'anno, inizieremo quindi con la, con, la, con la protezione di via Emanuele Filiberto, via Napoleone III e via Principe Utrano. Quindi anche sul discorso corsie preferenziali andiamo, andiamo avanti, eh, è chiaro che anche in questo caso comunque richiede una collaborazione da parte della città, ricordatevi che tutte le corsie preferenziali servono per i bus, servono per i taxi, per gli NCC, quindi per facilitare il trasporto pubblico locale, quindi vi richiedo anche grande attenzione a non percorrere eh, queste corsie con, con l'auto privata. E passiamo a qualche altra domanda, eh, allora qui leggo che eh, Luca Menissari chiede in merito all'accordo ATAC Questura di Roma del mese di marzo in materia di sicurezza sui mezzi di trasporto, come si sta procedendo in termini operativi a riguardo? I controllori purtroppo non possono garantire la sicurezza che potrebbero garantire in molte situazioni invece la forza di polizia. Allora, questo accordo direi che è un accordo molto importante anche alla luce diciamo, degli eventi che si sono verificati in questi mesi e che eh, hanno visto, insomma, episodi di, di violenza sia a carico degli autisti ma anche di, di passeggeri. Ebbene, diciamo, l'azienda ha dato informazione che sta ehm, per attivare eh, le telecamere, quindi su, 4, su bene 487 bus, Telecamere che al momento non erano utilizzate a causa diciamo, della normativa sulla privacy in sostanza, e quindi l'azienda sta per superare questo scoglio della, della normativa sulla privacy e quindi di qui a breve saranno attive, ripeto, telecamere su 487 bus, questo garantirà più sicurezza sia ai cittadini che useranno i mezzi pubblici sia anche agli autisti che eh, ovviamente servono la città con il loro lavoro, quindi sono molto contenta di, questo, di questa attività. Vedo poi anche Enrico Cuorzo che mi chiede eh, delle linee tranviarie, quindi eh, sul programma di sviluppo del trasporto pubblico attraverso nuove linee tranviarie. Ecco, su questo è diciamo, un punto molto importante eh, di, di, di questa amministrazione, e eh, diciamo che abbiamo già finalmente molti progetti praticamente chiusi in fase esecutiva e sono stati discussi anche in commissione mobilità eh, circa dieci giorni fa. In particolar modo vorremmo partire con eh, dei trama che per noi sono molto importanti, innanzitutto il collegamento tra Piazza Vittorio e, e Fori Imperiali, crediamo che eh, questo collegamento possa essere di grande utilità perché si deve muovere velocemente lungo, lungo quel tratto. A poi abbiamo anche un altro progetto praticamente eh, definitivo per quanto riguarda il collegamento oh, della, uh, del tram da, uh, da, Verano, da Viazzale Verano fino alla stazione Tiburtina. Ecco, questo consentirà di alleggerire considerevolmente i flussi di passeggeri sulla, sulla metro B e consentirà quindi un collegamento veloce per chi dovesse andare al, al, ad esempio al quartiere di San Lorenzo o proseguire lungo tutta la tratta eh, fino a, alle parti più centrali della città. Un altro tram importante è quello uh, riguardante la, la Togliatti, quindi questo è un tram il cui progetto anche questo è pronto uh, e, e darà un collegamento tra la stazione metro di Ponte Mammolo e praticamente via Tuscolana. Ecco, crediamo che poi questo sia uh, diciamo un intervento molto, molto importante per unire eh, le tratte di città che al momento non sono oh, insomma, collegate in maniera ottimale sia perché per arrivare da Toscolana alla metro B eh, di Ponte Mamolo serve necessario fare un cambio di metro, sia perché anche a volte diciamo, il il bus in superficie non è sufficiente a garantire diciamo, il servizio come si dovrebbe. Quindi crediamo che una linea tranviaria sia una scelta ottimale in quel tratto e sia una scelta anche ambientalmente sostenibile. Insomma, noi su questo crediamo che il recupero eh, della cura del ferro sia molto molto importante per, per dare un nuovo volto anche in termini di sostenibilità, oltre che di servizio eh, alla città. Allora, eh, vorrei innanzitutto passare a guardare alcuni, alcune domande. Mi vengono fatte in, in diretta. Allora, eh, vedo che eh, una delle, delle domande che riporre spesso eh, riguarda anche il discorso del, dei controlli eh, sui bus, quindi parliamo della lotta all'evasione. Ecco, su questo eh, ATAC, come sapete, ha fatto un piano di interventi che è partito dallo scorso autunno, un piano quindi straordinario per la lotta all'evasione. E' è proseguito con un accordo sindacale che è stato raggiunto più o meno tre settimane fa se non sbaglio, questo è un accordo veramente molto, molto innovativo eh, perché prevede che eh, gli amministrativi di Atac, quindi ben 1400 amministrativi si muovano dagli uffici verso i controlli su strada, quindi questi amministrativi per eh, un tot di giornate al mese dovranno recarsi su strada andando a effettuare i controlli sia sui bus in superficie sia nelle stazioni della metropolitana. Questo è veramente un accordo importante perché mentre prima il contratto di lavoro prevedeva la facoltà di queste persone di andare a effettuare questi controlli su strada adesso vi è proprio l'obbligo, quindi questo consentirà di aggiungere di fatto l'equivalente di 240 persone aggiuntive per quanto riguarda la task force di controllori già presente su strada che attualmente è pari a 310, quindi di qui ai di mesi avremo 310 più 240, 550 nuovi controllori che potranno quindi effettuare questa lotta all'evasione in modo serio. Eh, su questo noi vogliamo intervenire in maniera incisiva, ce lo chiede la città ed è anche giusto che chi paghi il biglietto venga poi tutelato eh, da questa eh, sua evidentemente scelta anche di, di civiltà. Passerei a vedere qualche altra domanda. Allora, vediamo un po', eh, una scelta... Eh, perché poi le domande eh, sono tanti. Vedo una domanda molto giustamente ricorrente è quella riguardante la questione Roma TPL. Allora, su questa questione eh, io vi dico che eh, stiamo lavorando tantissimo e questo da luglio, lo sapete eh, tutti voi lavoratori di Roma TPL. La notizia che vi do è che Roma Capitale ha avviato tutte le procedure per il pagamento della liquidazione delle, eh, della, insomma, delle, dei chilometri che Roma TPL ha percorso. E quindi la DD di pagamento è stata predisposta, è già arrivata in tesoreria adesso eh, diciamo che c'è l'attesa di quei giorni necessari per, le, per la verifica di tutte le regolarità eh, rispetto alle posizioni dell'azienda eh, con Equitalia quindi diciamo, Roma Capitale ha effettuato la eh, determina di liquidazione quindi a questo punto è l'azienda che deve intervenire per il pagamento e parlo della, della contingenza è chiaro che però noi non siamo stati fermi, come vi ho detto, eh, rispetto a questa questione Roma TPL e stiamo andati avanti per verificare, anzi per organizzare e verificare le modalità del pagamento diretto da parte dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti, tanto che abbiamo inviato già la settimana scorsa una lettera di richiesta a Roma TPL in cui chiediamo di eh, fornirci l'elenco di tutti i lavoratori e i rispettivi IVAN e quindi dotarci poi mese per mese anche di tutte le buste paga. Ecco, al momento, ad oggi, l'azienda non ha ancora risposto, quindi insomma mi auguro che lo faccia il prima possibile, eh, anche perché dovremmo altrimenti reinviare nuove lettere di sollecito in questo senso. Quindi eh, vi dico che l'amministrazione si sta muovendo in questo senso, abbiamo, ripeto, richiesto all'azienda l'elenco dei dipendenti, l'elenco delle buste paga e l'elenco anche degli IBAN di ciascuno eh, di voi lavoratori e non abbiamo ancora ricevuto risposte. Comunque, ecco, mi auguro che eh, a stretto giro l'azienda quantomeno preveda di eh, come dire, pagare eh, questi, gli stipendi arretrati perché è inaccettabile che i lavoratori ancora oggi stiano senza gli stipendi di marzo eh, e di aprile, e questo per quanto riguarda la contingenza. Per il futuro, vi ho detto, ci cioè stiamo muovendo oh, verso il pagamento oh, diretto dei dipendenti, e poi vedremo anche se eh, percorrere altre soluzioni di cui eh, già vi ho parlato eh, nei insomma in occasioni precedenti. Io direi di raccogliere a questo punto anche... ah, qui dice Giorgio Paoletti, ma se Roma TPL presenza tanti problemi, per chi la integriamo in ATAC? Ecco, questo è un problema abbastanza uh, annuoso, perché mh, come sapete insomma... Eh, ATAC in questo momento uh, ha delle problematiche legate ai, ai mezzi, quindi diciamo che non ci sarebbero sufficienti mezzi in questo momento per espletare completamente il servizio anche delle linee periferiche, quindi questa è diciamo, una strada che non può essere attualmente percorsa. Allora, eh, vediamo un po' di raccogliere qualche altra domanda. Le domande sono, sono tante, sono state tante in questi giorni, quindi vorrei cercare di essere eh, quanto più eh, esaustiva possibile. Allora, mm, mi si dice anche di... Um, vediamo un po'. Allora, qui vedo anche che altre domande riguardano ad esempio oh, il discorso oh, del, ehm, della linea metropolitana, delle nuove linee metropolitane. Allora, su questo diciamo che eh, una delle linee su cui noi eh, abbiamo l'attenzione è quella eh, del prolungamento della linea B, da eh, Rebibbia a Casa Monastero. Allora, come sapete su questo, su questo appalto ci sono una serie di criticità eh, che stiamo cercando comunque di eh, risolvere. Eh, più tardi tra l'altro incontrerò alcune persone del comitato Rebibbia Casal Monastero insomma, per cercare di interloquire con loro e raccogliere anche le esigenze non soltanto rispetto al prolungamento di questa linea metro ma anche eh, dell'area della zona anche in termini di, di trasporto pubblico locale. Quindi, diciamo, su questa attività, eh, stiamo lavorando anche perché è un'attività abbastanza eh, delicata come potete immaginare essendoci un appalto che presenta tutta una serie di elementi particolarmente critici però posso rassicurarvi sul fatto che questa metro sarà sicuramente realizzata. È, è una tratta che noi crediamo eh, sia molto importante per quel quadrante della città eh, che eh, prevede insomma, eh, lo spostamento, che include lo spostamento di un gran numero di persone. E, e crediamo anche che questo prolungamento debba essere accompagnato anche dalla uh, realizzazione di, di, di un parcheggio di scambio che eh, dunque funga veramente da spazio intermodale e che dia una possibilità di spostamento più veloce a chi abita anche nella parte più periferica, se non al di fuori del, del grande raccordo anulare. Insomma, sappiamo che la di Burtina è una via molto, molto trafficata al mattino, quindi, un'opera uh, di questo genere per noi è fondamentale e mi do garanzia che questa amministrazione intende assolutamente realizzarla. Vediamo direi a questo punto oh, allora, se ci sono altre, eh, altre domande. Allora, vediamo un po'. Facciamo una eh, piccola. Eh, allora, vediamo un po'. Ce ne sono oh, veramente diverse, Beh, è difficile un po' recuperarle. E qui mi dice potenziamento della nido con prolungamento fino a termine, mi chiede Rossella Rocchini. E certamente anche la Roma Lido rappresenta per noi un obiettivo oh, fondamentale e con il discorso della, insomma, anche della realizzazione dello Stato della Roma ci sono dei progetti in corso per, per questa linea eh, quindi eh, diciamo, il nostro obiettivo è sicuramente potenziarla progressivamente nel tempo iniziando oh, chiaramente a mettere in servizio nuovi treni che possano garantire eh, un servizio migliore a tutti i cittadini e quindi diciamo di eh, cercare di facilitare anche i viaggi su quella linea che sappiamo presenta un sacco di problemi per chi, per chi la usa tutti i giorni. Bene, eh, abbiamo finito con questa nostra mezz'ora, grazie a tutti per essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.